nuovo video, oggi siamo qua per fare un altro video a tema Zero Waste, come avete visto l'ultimo video che ho fatto è stato un video più leggero, che non c'entrava niente <ride> um, però spero che vi sia piaciuto, oggi invece ritorniamo a rompere un pochino le palle sul Zero Waste come, come usiamo, come sempre, facciamo su questo canale, insomma quindi oggi torniamo a parlare di Zero Waste e oggi faremo un video... <ride> Che ho visto fare ad alcune delle mie youtuber preferite, loro hanno fatto una collaborazione. Ehm, però volevo fare anch'io questo tipo di video ancora tempo fa, quindi ho deciso di, eh, dopo aver visto il loro video, mi sono ricordata: mm, ecco un altro video che dovevo fare, E che non ho ancora fatto. Ehm, ho già parlato, comunque, anche in tutti i video con cui parlo del Zero. Questo, comunque, ho parlato sempre di. Quello che facevo prima, ehm, prima del Zero Waste, o comunque le cose che facevo anch'io prima, i sballi, chiamiamoli così, però in questo video voglio, voglio parlarvi un punto delle cose poco Zero Waste che io facevo una volta, eh, che ce ne sarebbero tantissime, però eh, mi sono scritta giù una lista di cose eh, che ricordo meglio, che erano proprio abitudini veramente, veramente brutte. Uh, tantissima gente che è passata al zero waste, o che è passata al minimalismo, che è passata comunque a uno stile di vita molto più sostenibile, hanno sempre questo passato di spreconi pazzeschi. Tutte le youtuber che comunque seguo dicono sempre: ero uno spendaccione, compravo tanto fast fashion, non pensavo mai ciò che facevo, eccetera, eccetera. Insomma, nessuno che <ride> abbia un passato. Insomma, si passa da un estremo all'altro, come si dice. E anch'io ero una di quelle, purtroppo. Ho fatto tanti sbagli nella mia vita e spero che Madre Natura mi ehm, perdoni. Perché sì, ero, ero una brutta persona. <ride> una brutta persona. Quindi, iniziamo la lista con appunto le cose poco zero waste che io facevo una volta insomma prima di passare zero waste, prima di darmi una svegliata alla vita primissima cosa che compravo, uh, fast fashion ovviamente e compravo tantissime cose su Aliexpress io ho fatto un video su Aliexpress su Wish quindi tutti quei siti dove si comprano tantissime cose a poco prezzo che ci mettono 70 anni prima che ti arrivi a casa tua insomma tutte quelle cose belle Um, io compravo tantissime cose all'Express, l'ho anche detto in uno video, non mi ricordo quale video, ma ho detto che avevo tantissime cover, io avevo almeno una decina di cover per il mio telefono e quando mi è toccato cambiare il telefono non ho comprato lo stesso modello, ho dovuto buttar via tutto, proprio così. Eh, ovviamente le cover costano una cosa, un euro. Quindi quando tu butti via una cosa che è costata un euro c'è poca colpa, ma ovviamente non ci pensi neanche. Com'è che si riciclerà questa cosa? Dov'è che devo buttarla? Dov'è che arriverà? Ma ti servono veramente 10 cose, non frega niente. L'altra cosa è che compreremo semplicemente necessariamente... un quasi tutti nella vita comprano fast fashion perché insomma siamo cresciuti eh, con tutti questi negozi che è normale andare in questi negozi non sappiamo la storia che c'è dietro ci interessa solo il fatto che una camicetta costa 20 euro è di tutto bellissimo poi altrettanto quando facevano sconti c'erano tantissime cose che costavano pure 5 euro eh, quindi diciamo che io compravo tantissime cose fast fashion alle volte compravo anche cose che non mi servivano per niente eh, compravo cose che erano sempre in sconto magari che non mi servivano le compravo solo perché erano in sconto in quel momento mi sembrava una, una scelta pazzesca perché ho comprato una maglietta di 5 euro invece di pagarla 15? Wow, bravissima! Complimenti, scema! Quindi eh, questo è forse uno degli errori che più eh, mi danno fastidio nel mio passato, proprio perché non pensavo quello che compravo. Eh, mia madre mi ha sempre detto: devi comprare cose poche ma buone, insomma, eh, e io boh. Io volevo sempre cose, volevo sempre cose, eh, mi piaceva una maglietta, la volevo per forza e tutto ciò ha portato al fatto che mi sono trovata a un certo punto a fare un declutter immenso e ho buttato via un sacco di cose, ho donato via un sacco di cose ehm, e in quel momento ci ho pensato, ho detto ma tutte queste cose che ho comprato che avrò messo sì due o tre volte, a cosa sono servite effettivamente? Insomma, brutte scelte, brutte scelte. Continuiamo, eh, prossima cosa è appunto, quando mi stufavo buttavo via tutto. Eh, mi stufavo molto facilmente delle cose Soprattutto dei vestiti è una cosa che eh, no, no, no, non, la, non la concepisco in questo momento In questo momento quando penso alla me di 4-5 anni fa Non concepisco come fosse possibile che io buttassi via O comunque donassi con questa facilità Tutte le cose che possedevo Soprattutto per quanto riguarda i vestiti Perché a un certo punto dicevo Questa pasta non mi piace più Ma perché l'ho comprata? Ah, buongiorno, poi magari da a questa quando ritornavo al negozio e mi prendevo una cosa che magari era simile o compravo un'altra maglietta della quale mi sarei stufata molto subito, quindi questa è una cosa della quale mi vergogno tantissimo onestamente proprio perché facevo veramente scelte di merda <ride> cioè diciamocelo quindi eh, quindi sì, questa cosa era una cosa che, che mi come si dice, hunt me down cioè, proprio mi, mi tormenta quando ci penso alle scelte brutte che facevo prima ecco perché per me adesso è molto molto importante quando compro una cosa che sia una cosa di qualità, che sia una cosa della quale non mi stufo, che sia una cosa che per me sia importante, o ovviamente non dare neanche più tutti i miei soldi alle compagnie fast fashion. Compravo tantissime cose inutili, delle quali non avevo assolutamente bisogno, per esempio io ho avuto il mio periodo supremo di fissa per le candele e fissa per le cose da cancelleria. Io ho finito l'università nel 2017, <ride> quindi io dopo il 2017 non, non ho più messo... Non ho più usato una penna, va bene, perché dopo sono passata al lavoro, quando comunque lavoro da ufficio, un lavoro in cui non mi serve prendere appunto robe simili, e non ho più usato una penna, eppure continuavo a comprare agendine, quadernini, cartelline, perché erano carine, e quindi... Ma perché facevo queste cose? Perché ovviamente non mi servivano quelle cose e mi odio immensamente per aver sprecato i miei soldi in questa maniera perché non ci pensavo, in quel momento era carino. Sulle candele già mi pento di meno perché nel senso... È un sacco di tempo che non compro candele proprio perché sono riuscita a passare tra tutte le candele e le ho consumate, quindi eh, sono appunto riuscita a consumare tutte, le, cioè non sono riuscita a consumare tutte le candele, ma nel senso ho consumato alcune candele che stavano là eh, solo da decor Nel senso che io compravo le candele non perché non avessi candele, compravo perché mi piaceva, mi piaceva l'odore, mi piaceva l'estetic della candela, quindi lo compravo ma. Quando era il momento di accenderle non volevo perché tipo Eh ma questa candela è troppo bella, se la accendo la, la consuma uh, duh, Questo è il senso di avere candele Quindi uh, a un certo punto quando ho capito quanto fosse stupida questa mia fissa di comprare candele e non usarle Ho deciso di usare le candele che ho in casa prima di effettivamente comprare delle candele Quello che io adesso cerco di fare è di comprare delle candele fatte di uh, o soia o in... Uh, Tipo in cocco, c'è tipo anche un blend di cocco che si può fare in modo che non sia cera d'api. Uh, però sì, per adesso diciamo che mi sono calmata per fortuna con questa, con questa fissa delle candele. Mi sono calmata con la fissa delle candele ancora prima del Zero Waste, ma dopo il Zero Waste ho proprio capito che ero scema, e adesso con la quarantena ancora di più. Nel senso che ho cercato di usare uh, le candele che ho in casa e mi sono ho realizzato, ho detto cazzo, ma no, io ho. Una candela per stanza. Cosa mi serve una candela per stanza? Sì, sono bellissime da vedere, ma a un certo punto andrebbero anche utilizzate, proprio perché secondo me anche le candele magari hanno un una data di scadenza se non mi sbaglio che quindi insomma andrebbero usate quindi se comprate una cosa per favore compratela con l'intento di usarla non di tenerla là a prendere polvere la prossima cosa è che co spendevo tanti, tanti soldi in trucchi <ride> allora io compravo tantissimi trucchi nel senso tantissimo io compravo comunque trucchi ma compravo tanti trucchi di cui non avevo bisogno ho fatto il video su quanti trucchi possiedo in questo momento ve lo lascerò linkato se vi interessa eh, però eh, in quel video dicevo appunto che avevo una fiesta suprema per i rossetti quindi avevo veramente tantissimi tantissimi rossetti a un Vado a 15-20 rossetti, adesso sono rimasta con 4 rossetti. Mi sa, mi sa che sono rimasta solo con 4 rossetti, quindi capite la differenza. E oltretutto, eh, molto spesso compravo 9 palette che non mi servivano assolutamente. Magari avevo già 3 palette, ne volevo un'altra quando uscivano perché guardavo i video e dicevo: oh mio dio, che bellina questa palette! Non c'ho questi colori no, non mi servivano quelle palette e quindi non, eh, non è che compravo cose che costavano poco comunque costavo, compravo cose che comunque avevano un loro costo e non parlo di tipo fondotinta o correttori che ci sono cose che usi tutti i giorni che ogni tot devi cambiare parlo proprio di cose tipo rossetti, palette anche illuminanti ma che cacchio mi servivano tre illuminanti seriamente quindi eh, questa è una cosa di cui mi vento tantissimo e per fortuna sono ritornata un attimo alla realtà perché i trucchi costano tanto ma allo stesso tempo non mi servono tutti quei trucchi, il fatto è che comunque siamo molto influenzati da queste influencer che fanno dire tutte le loro collezioni con 50.000 prodotti di cui non avete assolutamente bisogno, purtroppo eh, è brutto perché ci si fa influenzare, io per prima ero molto influenzata da questa cosa che, oh mio dio, che bello questo rossetto, che bello questo packaging, ma effettivamente non ci pensavo che avevo a casa altri 14 rossetti o avevo a casa altri eh, 2-3 palette che quei colori ce li aveva già, quindi sì scelte di merda nella vita. La cosa era che non ero attenta alla raccolta differenziata, lo so, lo so, lo so, <ride> ma ero veramente non ero molto attenta a ciò, eh, cioè non guardavo mai effettivamente l'etichetta si riciclava, non si riciclava, non ero mai attenta ai packaging che compravo anche per quanto riguarda gli alimenti, non ci facevo veramente mai caso. Per me qualsiasi cosa di plastica, qualsiasi cosa di eh, cartone era riciclaggio, era riciclaggio quando effettivamente magari ci sono delle cose che non andrebbero là. Uh, oppure anche tipo che ne so, la ceramica o i bicchieri rotti, li mettevo tutto il riciclaggio che non andavano, non andavano, sì, mi vergogno, mi vergogno tantissimo, adesso sono tipo super fissata con, con la raccolta differenziata, tanto che controllo sempre. Che questa cosa va là, questa cosa. Là. So che in Italia c'è un'app che vi aiuta a capire dove mettere dove buttare le cose. Qua in Canada purtroppo non è disponibile. Um, però sì, ero veramente cioè, ero veramente pessima! Un'altra cosa era che compravo bottiglie tutti i giorni bottiglie di acqua al massimo usavo quella bottiglia altri 2-3 giorni la riempivo ma poi a un certo punto la buttavo perché, perché appunto c'è il gusto della bottiglia di plastica il resto gusto crema bla, bla. e compravo tutti i giorni la bottiglia di... soprattutto quando ero a triennale almeno 2-3 volte a settimana io mi compravo la bottiglia d'acqua all'università io passavo la mia vita all'università avevo lezione dalle 9 alle 5 di sera quindi capite che ero sempre là e niente, non ci pensavo provare a comprare una bottiglia riutilizzabile Certo boh, certi miei compagni avevano una bottiglia riutilizzabile non capisco perché in quel momento non ci pensassi che effettivamente una bottiglia riutilizzabile sarebbe stata più utile visto che ero sempre a bere acqua in giro e niente, eh, sì, eh, sì, sì, mi spiace Compravo tantissimi gioielli chip e con gioielli chip intendo tutti quei brand fast fashion che hanno tipo una, un piccolo angolo di gioielli tipo H&M, Zara, Bershka, tutti hanno quell'angolo di gioiellini tipo agnellini, uh, orecchini che magari vendono quelle cose in set da 12 paio di orecchini, 5 anelli, 13 collane... <ride> Quindi ho accumulato per tanti anni tantissimi gioielli veramente idioti che non mi servivano, che si rovinavano dopo due volte che li portavi e mi sono trovata a buttare via quasi tutto perché appunto erano in condizioni pessime, cioè quei gioielli proprio non durano, cioè li metti due volte e basta, è finita, quindi eh, ho fatto veramente pulizia nei miei gioielli, adesso gli unici gioielli che ho sono tutti i gioielli Uh, che sono bene o male o sono sostenibili quindi che ho comprato da brand sostenibili o sono geli che sono in oro o in argento che avevo già da tempo quindi ho tenuto diciamo solo le cose di qualità che so che non si rovineranno solo perché mi sono lavata le mani una volta uh, però sì, c'è cioè, qualche spreco che spreco, che spreco la prossima cosa è che mi definivo un amante della natura, degli animali, quando rispettavo ben poco tutto ciò, tutta questa frase eh, perché appunto eh, non ci facevo caso a tutto, tutto l'impatto che io avevo attorno, tutte le cose che facevo, tutte le cose che mangiavo non pensavo a niente, non pensavo a tutto ciò, um, sulla carne sapevo già le cose perché sa sapevo degli elementi intensivi sapevo che non fossero, uh, non fossero la migliore cosa per l'ambiente Uh, però allo stesso tempo per quanto io non mangiassi comunque tanta carne uh, non... è, era molto ipocrita da parte mia di dire gli animali ma poi mi mangio prosciutto quindi sì, uh, questa, questa è una cosa che mi, <ride> che mi dà molto fastidio e mi dà tuttora fastidio quando lo sento dire dagli altri proprio perché lo facevo anch'io uh, e non ero coerente con la mia idea nel senso che dicevo sì sì, che belli gli anellini <ride> io non ho mai mangiato l'agnello oltretutto perché proprio... C'avevo il trauma di mia nonna che mi cucinava l'agnello per Pasqua, dopo che ci ho giocato tutto l'inverno. Um, però a prescindere non, non pensavo quanto fosse ipocrita questa frase di dire sì, amo gli animali, uh -uh, amo la natura, yeah, che bello, nature lover. E poi magari facevo, compravo etichette di plastica tutti i giorni, Rovers Fashion, e non facevo attenzione a niente, ma con la raccolta differenziata, che è tipo la base dell'umanità. Quindi, ehm, insomma, ehm, sì, sì, e eh sì, eh vabbè, però alla fine non siamo perfetti L'importante è che mi sono svegliata la vita E mi fa piacere di essermi svegliata la vita Perché veramente certe scelte che facevo nella vita, e certe cose che dicevo No, no, no, no, no E l'ultima cosa a cui voglio parlare è il fatto che non avessi mai la, la, la, la borsa in tela Minchia, è tipo la cosa più facile al mondo La bottiglia è riutilizzabile, la borsa in tela E tipo sono le cose che... Veramente non ci vuole niente da cambiare, non ci vuole assolutamente niente per pensare ah mi porto la borsa di tela con me eh, e a casa comunque mia madre aveva comunque tante borse riutilizzabili lei ce l'aveva sempre la borsa riutilizzabile quando andava a fare la spesa, io era scema, andavo sempre con boh, vabbè, mi comprato un sacchetto di plastica e poi la metterò da utilizzare un'altra volta quando farò la spesa e cosa succedeva la volta dopo? che non utilizzavo quel sacchetto di plastica andavo, facevo la spesa di nuovo e di nuovo non, non avevo il sacchetto dietro quindi compravo un altro sacchetto e così via Ov onestamente questa è tipo una delle cose più facili che si possono fare in Easy Waste e non capisco, non capisco cosa ci fosse difficile nel portarmi un cacchio di sacchetto riutilizzabile con me mentre facevo le cose. E, questo, e mi odio tantissimo per questa cosa perché l'ho fatto per tantissimi anni, per tantissimi anni me ne sbattevo ed è proprio brutto quando ci penso, quando, quando penso alla media anche tre anni fa. È proprio brutto, non mi piacciono, non, non mi piacciono, mi piacciono le cose che facevo, non mi piace il fatto di come mi vantassi dei miei nuovi acquisti da HM e di quanto che belli gli sconti, niente, non ce l'avevo no, proprio, eh, proprio brutti ricordi, cioè bruttissimi ricordi però vabbè la cosa importante è che appunto eh, sono arrivata a una consapevolezza meglio tardi che mai come si dice e eh, che adesso appunto sto facendo scelte molto più intelligenti anzi adesso sono molto severa con me stessa quando faccio degli sballi del zero waste o comunque delle cose che so che ha un certo impatto o mi informo e magari ehm, dopo mi sento in colpa se faccio quella cosa quindi cerco sempre di non sbagliare, cerco sempre di essere il più perfetta possibile proprio perché sono, diciamo, eh, ho tipo questo fantasma del mio passato che era, era pessima, cioè era proprio pessima, che lei, quella volta lì non ci pensavo, per quelle cose non, non mi passavano minimamente per l'anticamera del cervello nel capire che eh, una cosa del genere eh, può essere cambiata, quindi sì, eh, niente, questo è stato tutto ciò che avevo da dire, e... Niente, questo è tutto ciò che avevo da dire in questo video, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sentiate uh, meno colpevoli <ride> per certe cose che magari anche voi avete fatto, perché appunto non è che uno inizia il zero waste ed era già perfetto anche prima, uh, secondo me tutti iniziamo da, uh, proprio da una consapevolezza che abbiamo verso le cose che stiamo facendo nel mondo. Uh, quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!